e niente, ci sono domande? ok no, è perché è bello che la domanda resti così perché se non ci sono domande se uno non sente domande se lo chiede il perché perché non ci sono domande? E qui scatta la risposta. La risposta... La risposta è come la domanda. Se la risposta è dentro la domanda e la domanda non c'è, cioè c'è mai silenziosa, non si sente, è perché ti vuole dire che non c'è la risposta. Smetti di cercare la domanda. Il titolo della poesia è Il peso dell'impressione. Più è impressionante, e più pesa, anche se è un granello, anche forse un granello di sabbia. Ecco un'altra domanda, vedi? A ripetizione, finché non capisci che la risposta non c'è.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 per nutrirti con un punto di domanda ma sappiamo che la risposta è dentro la domanda quindi è sempre per nutrirti tutto ciò che fai è sempre per nutrirti poi in base a come ti identifichi stai nutrendo l'immagine che hai di te Dite, dite, dite pure. Ecco, già dai del voi, perché immagini che davanti c'hai un pubblico, quasi un popolo che ti ascolta. Così ti puoi sentire. Nota bene. Do. Ci vuole il Do. Do ut des. La musica è nata per dare, per nutrire. Lei si nutre nutrendo chi l'ascolta. Metti caso che nessuno l'ascolta. Impossible. È come la domanda silenziosa. Lei c'è? Tu credi di non sentirla, di non ascoltarla, ma lei entra come gli spifferi d'aria. E tu vai avanti a riempire vuoti con le domande silenziose. È una catena alimentare. Elementare. Oh, siamo sempre all'elementare. Prima, seconda, terza, quarta, quinta. La classifica. Chi è il primo? Chi è il secondo? Cosa si vince? A che gioco giochiamo? Le regole. Regoliamoci. Il misurino. Non farne più del vaso. Se ti va fuori, Ingrandisci il vaso. Ecco, abbiamo fatto del mondo il nostro vaso. E così c'è lo spazio, satelliti, che ci guardano. Sono diventate le nostre stelle. Ci affidiamo a loro. Satellitare. Sì? Oh, come va su, vicino ad Andromeda? Com'è il tempo sulle Pleiadi? Ah, tu dici che è meglio che mi porti un kiwi. Magari anche eh, un'armatura al piombo. Perfetto. Che peso impressionante. Deve essere il piombo. O ne basta poco. Che ti ammazza. Ammazza, oh. Bella questa. Ma come ti vengono? Da dove arrivano? O le vai a cercare? No, ti vengono addosso, come le meteoriti. Perché lo spazio include anche il pianeta Terra. Cioè non è che lo spazio è... Lo spazio è oltre l'atmosfera. No, è anche qua. Qui c'è spazio. Ci sono le stelle. Sono una stella. Pulso. Pulso di cacca. O di pipì? Gli escrementi. Ecco, la terra allora si nutre di te.